Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake agli spinaci. Il tempo di preparazione della, della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono spinaci già lessati, uova, latte, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, parmigiano, scamorza dagli atadadini, lievito istantaneo per torte salate e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, l'olio e il latte ed azioniamo i bimbi per un minuto a velocità 4 aggiungiamo gli spinaci che noi abbiamo già lessato ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la farina il parmigiano, il lievito e il sale ed amalgamare per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo in, un in uno stampo da plum cake. Cospargere con i tagini di scamorza e andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40-45 minuti circa. Il plum cake è cotto. Lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Plum cake agli spinaci. Grazie e alla prossima ricetta!